Che è frutto di un lavoro di ricerca che da poco tempo abbiamo affrontato nell'ambito delle attività della sovrintendenza, in quanto dall'inizio di novembre il del Ministero della sovrintendenza Generale, sezione sesta ha deciso di recuperare eh, questo patrimonio nell'ambito delle competenze delle sovrintendenze, anche il patrimonio del marittimo antropologico per cui eh, io che ho avuto in casa da poco tempo sto raccontando di una serie di iniziative che litigano gli aspetti più interessanti, non solo diciamo, genericamente folklorici, eh, eh, ma antropologici. Quindi eh, è sembrata un'occasione unica con la festa della musica rilevare eh, le maggiori eh, attestazioni presenti sul territorio, della di Salerno. Quindi ho anche se sono alcuni che provengono da riti natalizi, riti pasquali, quindi battenti di minori che da qualche anno fanno parte del patrimonio della città, che veloce la città di minori e poi ci sono i battenti minori con le loro musiche, con loro canazzi, i loro canati polifonici che svolgono durante il giovedì e il venerdì santo. Poi ho recuperato il gruppo che suonerà la pastorale di Taggiano, un gruppo folk, che parte di un patrimonio appunto, locale, messo in evidenza più cioè, al di oltre da questo antropologo, antropologo americano non, non, non, ma, che nel 1955 veniva in Italia, fece questa ricerca e rilevò appunto questa poi ci sarà il cantore della Madonna delle Galline che è l'ingezio romano che ha, um, insomma, recuperato anche questo aspetto proprio della processione, di come beni materiali perché stiamo tentando in qualche modo di recuperare. Quindi ci sarà un gruppo il quattro e poi ci sarà un altro cantore della Valle del Salmo e poi il gruppo dei cantori Alto canto, che è un'associazione salernitana. Quindi abbiamo cercato di rilevare questo aspetto musicale, e appunto, per mettere in evidenza quella che è la peculiarità di un territorio della provincia di Salerno e della città. È chiaramente una ricerca che spiega il gruppo di anche su Salerno sia su che a quindi La festa della Musica è il 25 giugno, sono tante le iniziative da scoprire. Sì, dunque, la festa della Musica è un appuntamento ormai mitico del nostro Ministero, il quale in tutta Italia promuove una serie di iniziative anche di carattere spontaneo, non è necessario che coloro che si eh, esibiranno in tutte le piazze, in tutti i luoghi della cultura del nostro paese siano necessariamente degli strumentisti di, di vaglia o di grido. L'importante è avere voglia di suonare insieme, di conoscersi, di contaminare i vari generi e, e questo è, è ciò che è, mh, è nello spirito di questa festa, favorire l'incontro della gente. Anche Salerno quindi, avrà i suoi momenti, eh, la nostra sovrintendenza ha promosso sia a Salerno ehm, che nel Salernitano una serie di eventi eh, che si apriranno qui nella nostra sala conferenze della sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e di Avillino con una lezione spettacolo ehm, alla quale abbiamo invitato da una parte come musicisti un gruppo di strumentisti valenti, ma che nella vita si dedicano a tutt'altro, sono dei medici, sono degli operatori eh, sanitari, ma sono anche degli studenti, eh, i quali eh, da tempo quindi si incontrano per eh, vivere insieme dei momenti di contaminazione musicale, e trovare le armonie di un stile, di un genere jazz che è il jazz manouche che praticamente contamina eh, la eh, tradizione zigana con il jazz americano. Qual, quali gli altri eventi? Ovviamente? Altri eventi, quindi abbiamo ehm, praticamente a Largomontone in serata, questo, sarà al mattino, questo di cui ho parlato sarà al mattino alle 11.30. Mentre in serata, alle 19.30, Largo che sempre nel centro storico, eh, avremo modo di incontrare armonie della tradizione eh, musicale del, del Salernitano. Eh, Atterneranno eh, tantissimi gruppi che provengono da tutto il Salernitano. E poi eh, ancora in, eh, a Buccino, presso il Museo eh, archeologico, alle 20, ci sarà un'esibizione di un gruppo, di un gruppo Jazz nel complesso meraviglioso del complesso Agostiniano, ehm, che appunto al suo interno ehm, ha il museo, ha una bellissima chiesa, la chiesa di Sant'Antonio, nella quale al momento sono andando dei restauri e il chiostro. È purtroppo un, un incendio scoppiato al di fuori del parco, nella zona a nord dell'Acropoli è arrivato, ha raggiunto, ha superato il limite ed è entrato nell'area del parco. E siamo tutti molto addolorati perché adesso il parco, che era un insieme incendibile di bellezze naturalistiche e archeologiche, si presenta più nudo in alcune parti bruciacchiato, quindi certamente esteticamente c'è stata una privazione. Però... Dobbiamo dire che fortunatamente grazie alla sinergia che da tempo si è stabilita col comune di Ascea e con la comunità montana, Bussento, Mingardo e Lambro, eh, era stato fatto un esteso diserbo in tutta l'area, quindi eh, diciamo, le fiamme non, sono, non hanno avuto di che stazionare nei, nei pressi delle strutture archeologiche, quindi non ci sono danni fortunatamente alle strutture archeologiche, però Occorre fare un controllo della stabilità degli ancoraggi prima di riaprire il parco al pubblico, infatti dalla giornata di oggi, cioè dalla giornata di ieri ma anche oggi, nei prossimi giorni sarà chiuso perché dobbiamo verificare anche i percorsi, quali sono in sicurezza, quali possono avere dei problemi, allora ovviamente non li lasciamo visitabili. Eh, ci auguriamo di poter fare comunque il concerto che era previsto nell'ambito delle manifestazioni della festa della musica per sabato prossimo, e magari delocalizzandolo nella zona della Masseria Cobellis, che sembra diciamo, più in sicurezza, chiaramente previo sopralluogo tecnico. Una buona notizia per tutti quanti voi, ieri scorgo nel suo volto anche molta sì. preoccupazione: sì, sì, perché Belia è il nostro fiore all'occhiello, avevamo. E abbiamo puntato molto sul, sia sugli accordi sul territorio, abbiamo eh, collaborato con altre istituzioni per una mostra sul Cilento che servisse anche da traino a tutte le località sia della costa che dell'interno, tra cui chiaramente Velia, la mostra che sta a Peston, ovviamente mi riferisco. Quindi diciamo, è un brutto colpo, d'altra parte questo è un periodo in cui tutti lamentano questo grande caldo, questa siccità, quindi diciamo purtroppo... Eh, non, non sappiamo cos'è